L'ultimo argomento che vi dico di spendere e di declinarlo come facciamo spesso è del prolungamento della metropolitana. Io credo che cioè, l'analisi dei costi e benefici sia un po' un pagliativo che deve essere a volte messo a lato perché a questo territorio serve un prolungamento. Punto finito. No, ecco Io diciamo, sono stato recentemente anche un po' come Alexandre, vicecomunitario, ha partecipato sia al DGTI che al in giro per San Donato dove il nostro primo cittadino ha detto che. Eh, eh, lui si sì, batterà sempre e comunque per la metropolitana, non solo fino a Pauro, ma anche fino a Crema. Eh, e quindi io voglio dare, sì, detto ma, una cosa. Voglio dare un, un cittadino diceva che se noi la metropolitana non l'abbiamo è perché noi, noi cittadini, non ci siamo tanto sbattuti per la terra, perché se Monza e Cinisella lo 12 ci fermate, perché... I cittadini si sono alzati, hanno fatto un sacco di azioni nei confronti del, del, dell'amministrazione dei politici per avere questa cosa e loro ci sono riusciti. Noi non abbiamo avuto tanto coraggio. Allora io oggi, in questa serata, che magari è anche tardi, non c'è tanta gente, però è tutto registrato per cui possiamo rimandare in giro, vorrei che eh, i consiglieri comunali di ogni comune del sud-est Milano si impegnassero per fare dei banchetti a sabato e alla domenica e fare in modo che i cittadini di tutto il sud-est Milano, dico tutto sud-est Milano, raccogliessero un bel paccone di firme da portare alla regione Lombardia. Perché è inammissibile che una, una strada statale o ex-statale come la Paolese non abbia diciamo la metropolitana non abbia neanche una ferrovia no, no, stiamo no, no, parlando di, no, no, no, di, no. di cambiamenti climatici e poi pensiamo che se la soluzione il naso di costi benefici dice che dobbiamo distruggere il parco agricolo per farci quattro corsie preferenziali per farci passare un bus rapid transit che poi con il rotolamento delle, delle sono poi dei sottili, io veramente mi vergogno di essere un cittadino italiano. Cioè. Sì, sono parole sicuramente forti nel territorio, bisogna che, eh, ah, sicuramente non sentire la solita retorica e, e che quelli che sono stati democraticamente eletti prendono in considerazione anche le distanze che nascono dal basso.